Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora scusate sto filmando con il telefono quindi spero che la qualità non sia eh, troppo, troppo peggio rispetto alla fotocamera. Um, però oggi siamo qua perché ho bisogno di portare il telefono in giro per la casa, ecco perché ho deciso di filmare con il telefono. Quindi oggi faremo un video. A tema se... Scusate se non guardo sempre la fotocamera ma perché non sono abituata a filmare col telefono. Devo sempre guardare là ma devo guardare anche me stessa. Vabbè, non ce l'ho capito. Um, quindi oggi vi farò vedere eh, la mia cucina. <ride> non per cucinare niente di tutto ciò cioè perché io sono una coca pessima non, non, non... Non vi do consiglio su quello eh, però vi farò vedere come organizzo la mia cucina e quello che utilizzo per appunto cercare di sprecare meno in cucina, io ho già fatto un video simile dove vi faccio vedere tipo degli oggettini adesso in realtà vi farò proprio vedere come è organizzata la mia cucina diciamo in modo generale, eh, spero che questo video vi piaccia, eh, piccola premessa eh, quello che vi farò vedere non, non è una cosa, non è una legge nel mondo del zero waste non è che dovete possedere tutte queste cose per essere per considerarvi zero waste, ci sono delle cose che io comunque ho comprato co con il tempo, non è stata una cosa da un giorno all'altro, quindi ci sono state delle cose che ho introdotto diciamo, nella mia vita, nella mia cucina, nella mia vita di tutti i giorni, ehm, pian piano, quando ho capito che ci sono delle cose che io spreco di più e quindi ho cercato di trovare la soluzione ehm, riutilizzabile. Quindi eh, dipende sempre dalla vita di cioè dallo stile di vita di ognuno di voi, perché una persona può dire: ehm, Io non uso questa cosa in generale, quindi non devo per forza trovare la, la versione eh, sostenibile. Ed è giusto così. Perché appunto, se non utilizzate, per esempio, che ne so, lo Scotex, se non lo utilizzate mai, eh, significa che non dovete per forza avere la versione ehm, riutilizzabile. Io vi farò vedere ovviamente ciò che io utilizzo e perché sostituito, cioè perché io possiedo quella cosa quindi eh, qual è stato il sostituto diciamo prima di utilizzare questa versione eh, che niente, spero che questo video vi piaccia e spero che appunto la qualità sia abbastanza decente, dimenticato di dirmi ma io non ho una cucina estetic, pinterest e robe simili, io comunque vivo ancora in affetto, quindi ovviamente tantissime cose non dipendono da me quindi questa è la mia cucina, non è, non è grande non è piccola, insomma è una cucina abbastanza normale eh, quindi vi farò un, una specie di mini tour giusto per spiegarvi alcune cose, allora in tutto qua io ho la macchinetta del caffè, eh, io ho la macchinetta barista quindi come vedete c'è la macchinetta normale però fa anche il caffè americano proprio perché diciamo mette d'accordo sia me che lui, adesso lui non beve più il caffè perché ha scoperto di non tollerarlo più di tanto quindi la macchinetta è tutta mia eh, quindi ehm, io uso la macchinetta normale questo è il mio caffè che io compro sempre scuso nel mio negozio scuso e me lo faccio macinare direttamente in negozio eh, e poi possiedo anche la mm, french bread di cui vi ho parlato che è una delle mie cose preferite che la utilizzo molto spesso sia per il caffè sia per il tè in realtà quindi mi ci trovo molto molto bene poi ho delle tazzine da espresso e poi qua ho delle tazzine delle tazzone normali da caffè o da tè qualche sia um, quindi come ben vedete io tantissime cose ce le ho qua in barattolo no? e non sempre sono le stessi, gli stessi prodotti dipende sempre veramente da quello che ho um, in quel periodo per esempio qua vedete le lenticchie uh, le lenticchie rosse questi sono ceci, questo è un tè verde, questi sono tè, questo è della frutta secca questo è un altro tè. Eh, ho altri tè da qualche altra parte nella cucina, eh, però per farvi capire appunto che queste cose le compro tutte sfuse, quindi non è che le come sapete, allora vi ho fatto vedere la porzione sfusa ma ho anche un'altra cosa, eh, come sapete io appunto mangio vegano, eh, quindi non compro quasi mai prodotti animali, quindi ovviamente la spesa sfusa mi aiuta tantissimo a comprare per esempio i legumi, frutta, verdura, non è sempre accessibile a tutti, quella è una cosa che posso capire, eh, non è che dovete sentirvi in colpo perché comprate le cose al supermercato, io ancora comunque continuo a comprare certe cose al supermercato perché non tutto si trova sfuso purtroppo, però appunto compro molte meno cose al supermercato proprio per il fatto che la mia alimentazione è cambiata tantissimo negli ultimi anni eh, e anche quest'anno è cambiata tantissimo perché comunque prima mangiavo ancora i, per esempio il, i latticini, mangiavo eh, anche le uova, le uova le mangio tuttora ecco perché non mi definisco ancora vegana però le compro sempre eh, locali, cioè le compro sempre tipo in, di, di, di, appunto, cioè le vendono nel mio negozietto sfuse, le compro sfuse praticamente però è di una farm, tipo locale Uh, poi adesso passiamo Allora non vi farò vedere il frigo Perché il mio frigo non è molto bello da vedere all'interno Però vi farò vedere le altre cose Cioè giusto per farvi un tour un po' più carino poi pieno di stronzate eh, sono cartoline più che altro eh, quindi sì mi piace mettere le cartoline perché questo frigo è enorme ed è molto triste non avere niente sopra allora eh, questo è il mio bicchiere d'acqua che non so perché sia qua fingiamo non sia là allora qua c'ho l'aceto e l'olio anche questi li compro sfusi eh, questo è un tappo perché è una bottiglia che ho messo a lavare e qua c'ho ehm, le cannucce e le bacchette allora anche queste sono dei prodotti che non per forza dovete avere in casa vostra cioè non sono cose necessarie questo intendo non l'olio e l'aceto e ehm, però uh, io mi ci trovo molto bene perché le cannucce le uso sempre e le bacchette le, le uso appunto se mi compro per caso il sushi o se mi compro del, del, del, del cibo asiatico, ecco. E qua abbiamo tutti... gli. Tutti gli utensili, i utensili, utensili, vabbè non so come si chiamino Questo è tutto ciò che io uso Cioè qua sono tutte le cose, infatti ho fatto molta pulizia nelle mie cose Per appunto capire ciò che uso tutti i giorni diciamo Quindi bene o male sono queste quelle cose che uso La frusta, il coltello, il forbice questi cose in legno Quindi diciamo capite Cioè queste sono le cose che io sempre qua a portata di mano Poi qua c'ho il coso per asciugare i panni e qua c'ho il eh, sapone solido per i piatti. Come ben sapete, io uso questa cosa qua, molto bella. E per lavare i piatti, ma ho anche la lavastoviglie ovviamente. E questo è ciò che, diciamo, eh, uso al posto degli Scotex, che è una, non so come si chiama, tipo si chiamano. Eh, Sponge cioè non è una spugna, però insomma è fatta di materiali compostabili, quindi in realtà tu questa la usi una volta che eh, pensi che appunto non funzioni più o che insomma non fa più il suo dovere, eh, la potete mettere nel compost, quindi nel, nell'umido e questo è ciò che uso al posto del, del, del scotex per pulire. Buongiorno patata, cosa c'è? Cos'è che vuoi? Vuoi andare qua dentro? Ammi tanto andare lì dentro, lì dentro non c'è niente di bello, nel senso che ho patate, cipolle, alcune cose per le pulizie, cioè ovvero una cosa per le pulizie e altre cose inerenti, quindi non è molto estetico da vedere. Qui c'è un cactus e una mini, eh, come si chiama questo coso? Come si chiama in italiano questo, questo coso per, per bagnare le piante? <ride> cose molto utili come ben vedete! Adesso passiamo a questo settore, abbiamo il coso per l'acqua, il microonde, questo microonde è tipo degli anni 50, credo perché ce l'ha dato la nonna di lui e io non rifiuto le cose gratis, quello è il nostro toaster e si fa la, la, dark, la dark Star, no la Death Star scusate, sul toast, bellissima, anche quello ci è stato regalato, eh, qua ci sono due pomodorini perché quest'estate ho eh, fatto crescere dei pomodori sul balcone, questi qua purtroppo non sono ancora maturati perché in Canada fa già freddo e qui solitamente teniamo frutta, le frut la frutta eh, che... Come vedete ci sono due cose e qui abbiamo tutte le spezie, io non sono una grande amatrice delle spezie ma da quando ho iniziato a mangiare il vegano trovo che siano molto d'aiuto, <ride> è una cosa che mi hanno detto un po' tutti. Uh, una parte uh, delle cose che compro, come vedete, vedete ci sono delle cose che io uh, mi tocca comprare diciamo in plastica quindi non ho molta scelta però tantissime altre cose le compro sfuse bene o male. Uh, quindi questa è un po' una parte di tipo legumi, cereali, pasta eccetera. e qui invece ho cose da colazione anche qui come ben vedete ci sono delle cose che compro uh, dal supermercato perché insomma uh, non è che tutto posso trovare per esempio lui ama di più i cereali uh, industriali diciamo rispetto ai cereali che io mangio questi qua sfusi uh, però alla fine non è che io posso obbligarlo a mangiare le stesse cose ecco Adesso la mia walk of shame, eh, la mia sfilza di barattolini qua, allora questi sono i contenitori eh, in vetro che io utilizzo appunto per conservare le cose o per, o per portarmi il pranzo dietro ma più che altro lo utilizziamo per conservare le cose in frigo, qua ci sono tutti i barattolini um, che appunto utilizziamo per conservare anche quelle cose o come do compro le cose sfuse eccetera, qui abbiamo... Delle cose a caso, <ride> quindi sì, queste sono, questa è la mia, la mia parte eh, abbastanza vergognosa. Qui, per esempio. Ho tenuto anche qua delle cose che possono essere utili Per esempio io vi ho già fatto vedere che uso i beeswax Quindi questi pannetti in cera Questi li ho fatti io infatti eh, Li ho fatti più di un anno fa e sta sono, sono un pochino vecchiotti eh, E non ho più la cera in casa E quindi non so se potrò eh, eh, dire, ravvivarli, Però ho anche delle, eh, alcuni pannetti che li ho comprati Che non ho ancora utilizzato proprio Perché i miei pannetti fatti sono ancora decenti Questi li ho comprati per vedere Se, funzio se funziona bene con i lock come sacchettini da mettere da congelare le cose in freezer non li ho ancora provati quindi mh, li proverò perché appunto non ho più tanti zip lock che alcuni si sono rotti altri sono rovinati eccetera eccetera quindi non volevo ricomprarli eh, questo è per aprire le scatole ehm, Le scatole, sì Quelle, come si chiamano? Eh, le conserve, insomma, molto utile Qua ho tipo queste cose che ogni tanto Per chiudere bustine e robe così Le tenute perché, insomma, ogni tanto servono Questa è una cosa bellissima, ovvero È un accendino Elettrico che si ricarica E lo utilizzo principalmente per accendere Le mie candele, non per altro E qua ci sono le cose Lui più che altro utilizza queste cose che sono I misuratori, guarda Qui quando facevo la cameriera avevo bisogno di una cosa simile tipo il coltellino per aprire le bottiglie, eccetera. e Si non la buttina ogni tanto, e questo è che, perché io compro solo il tè sfuso, quindi mi servono i cosini per il tè sfuso, se no, uso la French Press sono propriamente bella. Qua ho tutti i miei sacchettini di cotone, eh, tipo questi sono per portare gli snack. Uh, oppure anche per imballare panini se per caso non si vuole usare le Biswax e questi sono tutti i sacchettini che utilizzo quando vado al supermercato per uh, riempire le mie cose, supermercato o al mercato, insomma qualsiasi cosa e qua ci sono le mie borsine e cotone che sono le più grandi uh, che quando ti riempi di barattolini insomma, molto utile qua ho uh, delle cosine per, il, um, per portarsi il pranzo uh, ne ho tre semplicemente perché queste due sono abbastanza uguali, siccome siamo in due, diciamo un uno di noi due lo utilizza uno E lo utilizza l'altro, adesso io lavoro da casa, quindi vabbè, questa è tipo più che altro per la zuppa che mantiene meglio e questa invece è divisa, ha tipo il divisori, quindi ve la uso più che altro per portare cose secche, tipo. Frutta secca noce o robe così. Questa è per lavare la bottiglia riutilizzabile. Mi raccomando, anche la bottiglia riutilizzabile va lavata ogni tanto. E quello potrebbe essere d'aiuto. E l'ultimo cassetto non ho niente di che. cioè Queste sono asciugamani che utilizzo appunto per pulire in giro. Quindi niente di che. Sono asciugamani vecchissimi. Che <ride> okay, fanno ancora il loro dovere, quindi non capisco perché dovrei buttarle. Questo mi sono preso da poco il mixer decente per fare cose perché... Quando sei vegano, qualsiasi ricetta che cercherai online, avrai bisogno di questa cosa, quindi ho deciso di investire e, e questa, vabbè. Poi un'altra cosa, qua ho dei bicchieri. Allora, queste sono tazze di utilizzabili, io ne ho tre. Perché all'inizio ne avevo due Però lui adesso non la utilizza più di tanto Non bevendo più il caffè E volevo vendere questa qua Magari se riuscivo a, tro a vendere E questa qua la utilizzo più che altro in inverno Perché è più termica rispetto all'altra che è in vetro appunto E qua ci sono semplicemente dei um, bicchierini Che utilizzo più che altro per i cocktail O robe così Qui invece Allora Qua abbiamo queste tazzine meravigliose che sono tipo vintage che ce le hanno regalate, sono bellissime, non le ho ancora utilizzate, l'ho cioè, utilizzato tipo una volta forse ma sono stupende da vedere. Le vorrei tipo mettere in vista ma poi si sporcano, c'è cioè la polvere e tutto quanto. Qua c'ho, allora no, la mia, dovete capire che le mie cose non sono così estetiche, nel senso che sono cose che abbiamo comprato quando ci siamo... Uh, ci hanno trasferiti insieme <ride> Quindi sono tutte cose a caso Che abbiamo raccattato da qua e là E siccome cioè vado ancora Non capisco perché io dovrei cambiare Oltretutto questa non è casa mia appunto Quindi magari un giorno se cambierò casa Mi comprerò delle cose più uniformi Diciamo per adesso va bene tutto E questo è solo per la salsa di soia Molto utile <ride> E um, ho i bicchieri Questi sono i bicchieri per l'acqua Infatti utilizzo i piccoli jar Dimmi patatina mia mm -hmm. Davvero? Davvero? Sì, stavo dicendo prima che questa patatona mi interrompesse, che uh, io utilizzo appunto per, come bicchieri da um, bicchieri d'acqua, utilizzo le, le jar perché ho tantissimi barattolini e sono molto utili perché ovviamente sono abbastanza grandicelli e puoi mettere tanta acqua. Io mi ci provo molto bene, onestamente non capisco perché dovrei comprare dei, uh, dei bicchieri normali. Lì uh, cioè abbiamo cose tipo salse, cose in scatola. Um, insomma <ride> ci siamo capiti poi passando a, al tavolo scusatemi la mia cosa non stirata però vabbè um, allora qua abbiamo lo zucchero, sale, pepe una candela e questi sono i fazzolettini che vi ho già fatto vedere questi sono fazzolettini per il naso riutilizzabili che ho qua in soggiorno e anche nella mia stanza dove mi trucco e questi sono i napkin insomma quelli che utilizzo al posto dei fazzolettini come si chiamano? dei Come si chiamano i napkin in italiano? <ride> insomma, ci siamo capiti. Sono questi che ho comprato su Etsy: sono in lino e sono riutilizzabili, appunto, che utilizziamo um, se dobbiamo pulirci la bocca tutte queste robe qua, se abbiamo ospiti, eccetera, eccetera. Quindi, eh, questi sono molto utili. Uh, insomma, tutto, questo, tutto ciò è molto utile in realtà. Insomma uh, scusate questo tour molto molto poco organizzato uh, che vi ho fatto vedere appunto tante cose tipo in poco tempo uh, però era per farvi capire uh, che alcune cose appunto potrebbero essere molto utili cioè da avere se utilizzate queste cose per esempio come nel caso dei beeswax che sono i pannetti in cera è per evitare di utilizzare la, la, la plastichetta per coprire le cose o per portarsi le cose dietro oppure anche i porta sandwich che non, deve, non dovete per forza avere un porta sandwich Semplicemente ce li ho perché alcuni sono stati regali, alcuni li ho comprati io. Quindi ehm, sono molto utili se dobbiamo portarci il cibo dietro eh, senza dover pensare, oddio, oh mi serve la carta la carta tipo, come si chiama, l'alluminio quella roba lì che io non ho um, oppure la plastica, eccetera, che sono comunque uno spreco perché sono cose che non si riciclano e vanno buttate nella spazzatura um, però appunto non è che tutte le cose che avete visto in questo video devono essere delle cose che, oh mio devo averle anch'io, cioè dipende veramente molto dal vostro stile di vita perché uh, molte persone magari non utilizzano metà delle cose che io utilizzo uh, altri si fanno meno problemi ad avere certe cose in cucina, quindi siamo capiti quindi niente, io spero che questo video vi sia utile e noi ci vediamo la prossima volta e ciao!